ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un solo money glitch soldi infiniti ragazzi per tutti allora per fare questo glitch eh, abbiamo bisogno di buggarci con i colpi domos dei allora in questo glitch non andremo a utilizzare Lester. quindi per tutti quelli che non gli arriva il messaggio di Lester, possono utilizzare questo metodo allora questo metodo per quanto ne so io ragazzi funziona solamente all'arcadius quindi ricordatelo eh, a questo punto che cosa dobbiamo fare? dobbiamo innanzitutto avviare una volta un colpo domus day lo avvieremo una seconda volta fino a quando non ci darà il caricamento 2d3 cioè 2d4 3d4 e cazzate varie il sempre il solito glitch ragazzi quindi quando ci darà quel caricamento qui in questo caso andremo a premere playstation store ma adesso andremo a vedere facciamo eh, tutti i passi per ordine aspettiamo il caricamento in basso a destra quando ci dirà eh, 2d4 3d4 e compagnia bella come avete visto qui ragazzi io ho fatto parecchie volte questo passaggio di aprire il telefono e aspettare il caricamento quindi se non ve lo carica subito dovete aspettare ragazzi dovete semplicemente aspettare perché prima o poi troverete o un colpo rapina o un colpo domus Dei, dove potrete eh, buggarvi diciamo allora quindi andiamo avanti con il glitch ragazzi Come vedete ci mette parecchio anche a me, anche se eh, comunque come ho detto dovete avere molta molta pazienza, ogni tanto prendete riaprite il telefono e ricaricate il colpo. Quello di ricaricare il colpo lo dovete fare solo una volta insomma, quindi voglio dire aprite il telefono, ricaricate, se vedete che non carica, riaprite il telefono, ricaricate e così di seguito ragazzi fino a che non vedrete il caricamento inutile che mi commentate non mi carica non mi tira fuori colpi non mi tira fuori colpi anche a me quando io vado a provare il glitch tante volte non è che me lo trova subito il colpo come state guardando ho preferito lasciare il video integrale su questo lato del video su questa parte del video proprio per farvi vedere che ci mette un pochino a caricare il, il tutto come avete visto ha caricato quindi che cosa facciamo tasto option tre volte freccia sinistra andiamo su playstation store allora mi qui da un errore mi dice che il playstation store eh, non è disponibile però funziona uguale anche se vi da questo errore delle volte può rimanere frizzato vedete che ho lo stile buggato delle volte può rimanere frizzato se rimane frizzato ragazzi lì dovete semplicemente o avviare il lettore multimediale oppure andare nel creatore e avviare una nuova sessione quindi andate nel centro operativo mobile dove avete la deluxe e la mettete fuori ragazzi qui vi faccio vedere la data l'ho mandato leggermente in velocità perché comunque bene o male il glitch lo conoscete tutti però ve lo spiego comunque passo passo una volta che avete tirato fuori la deluxe dal centro operativo mobile e la deluxo scompare significa che sarà andando tutto bene potrete entrare nel ceo come avete visto sono ancora buggato prenderete il veicolo in questo caso con targa personalizzata perché qui non andremo a avere targhe pulite e e andremo nell'officina premeremo freccia destra e andremo nell'officina io qui ragazzi cambio la livrea perché voglio distinguere le auto eh, quelle che doppio quelle con targa personale e quelle non con targa personale per un mio comodo quindi cambiamo la targa scendiamo dal veicolo risaliamo sul veicolo e premiamo freccia a destra ci farà questo bug e ci butterà dentro al, al garage ragazzi quindi a questo punto qui solitamente si chiama l'estere invece noi che cosa andremo a fare? non andremo a chiamare l'estere andremo in un altro piano del... Del palazzo dell'Arcadius, ovviamente, non so se funziona anche in altri palazzi, però nell'Arcadius funziona benissimo. Anche perché questo glitch è nato nell'Arcadius, quindi andiamo eh, nel garage e dopodiché usciremo fuori. Automaticamente ci troveremo l'auto già spawnata, ragazzi. A questo punto, non ci resterà che metterla in garage e il glitch sarà fatto potremmo ripetere il bug tutte le volte che vogliamo perché continueremo a rimanere buggati spero che anche questo video vi sia stato utile detto questo un saluto a tutti al prossimo video